Buona Pasqua a tutti noi! Pasqua ha il significato di rinascita e quest'anno, più di tanti altri anni, questo significato ha ancora più densità. E mi vengono in mente tre motivi per i quali questa Pasqua è speciale. Il primo è che in questo momento, in questi giorni, si sta identificando una data in cui riapriremo ed in questo momento avere un obiettivo ci dà nuova linfa per andare avanti e continuare ad essere propositivi e produttivi. Il secondo motivo per cui questa Pasqua ha un significato speciale è che noi, come immobiliari abbiamo effettuato una vera rinascita. Perché? Perché abbiamo superato tante barriere tecnologiche, ci siamo adeguati velocemente, il tutto per avvicinarci ai nostri clienti, per essere vicini a loro, per continuare a fare la nostra attività lavorativa in un modo diverso ma sempre vicini a tutti i nostri clienti. Il terzo motivo è che abbiamo dimostrato grande unione, grande unione come gruppo. Ci siamo aiutati, ci siamo stimolati, ci siamo dati idee a vicenda su come era meglio operare e così è stato un cambio circolare, costante, che ci ha portato veramente a sentirsi un gruppo coeso, il gruppo toscano. Per questo voglio augurare a tutti noi, a tutti i nostri clienti, a tutti gli agenti immobiliari, buona Pasqua. Buona Pasqua di rinascita a tutti. Io resto produttivo.